Eccoci, allora siamo live sulla pagina di Accesso Totale, buonasera a tutti eh, i nostri amici. Innanzitutto eh, qualcuno che, che ci segue ci dica se si sente bene, se si vede bene, ci dia qualche feedback. E siamo con, eh, con Lucia Esposito da di Portici, giusto Lucia? Sì, Portici uh. Napoli buonasera a tutti buonasera, grazie per avermi invitata Cristiano grazie grazie a te per aver, per aver accettato l'invito ovviamente ma figurati un piacere con te insomma ci conosciamo virtualmente ancora purtroppo da, da diverso tempo anche se per uh, un po' ci siamo un po' ci siamo tra virgolette allontanati nel senso che ci siamo persi ci siamo di molto... vista me la siamo... battuta <ride> ci siamo persi di vista e no, io che non volevo farla no la devi fare non... come? <ride> eh, hai, hai ragione farlo. mi, mi creerò meno scrupoli assolutamente sì e, no, ti, ti conosco e quindi so che avrei potuto in realtà non mi era venuta in mente comunque no ci conosciamo da diverso tempo e ogni tanto insomma mi, mi, mi diverto a, a vedere il, il tuo canale YouTube adesso anche il, il tuo gruppo su Facebook di C'è Luce in Cucina dove sì, c'è un gruppo di... <ride> ogni tanto Dice, posto qualcosa. c'è la pagina Facebook di C'è Luce in Cucina c'è il gruppo che si chiama Cucinando, Cucinando al Buio perché comunque credo che ci siano abbastanza non vedenti, io sono non vedente sono non c'è assoluto non vedo assolutamente nulla e mm -hmm. Niente, con l'ausilio della forza di volontà e di un po' di passione, eh, Insomma, cucino da autodidatta e mi diletto in cucina, un po' come tutti gli amanti e gli appassionati della, della cucina. Appassionato e amante della cucina che ben, più o meno lo, lo sto diventando anch'io, eh? quindi attenzione ai… Eh, tu fra poco… Ti apri il canale accesso totale in cucina. Accesso totale in cucina sì, potrebbe, no, essere un potrebbe essere un'idea, però un ovviamente voglio, voglio te come ospite sì. fissa. Ah, guarda, voglio... per me sarebbe un onore assolutamente. Andiamo giù però di ricette partenopee, eh? Beh, facciamo... io ti guido Beh, e io faccio la mente sul braccio. Assolutamente sì, sarebbe, eh. Eh, sarebbe bello fare una commistione tra ricette partenopee certo, e sì. ricette romanesche. Insomma. Eh, Ci possiamo inventare un po' di tutto, mio padre diceva che la cucina è una fantasia, è proprio una fantasia quindi veramente si può fare di tutto eh beh, immagino sì. eh beh, immagino che in cucina la, la fantasia non debba assolutamente mancare se no rischia di non essere più un divertimento immagino no rischi semplicemente di emulare le ricette degli altri non ci metti il tuo ma la eh, la cosa che cambia, una certa dall'altra, è la modalità con cui ti approcci. Eh, nel senso che, non so se ci hai mai fatto caso, non conto a mettere su a fare un sugo velocemente, che devi uscire, hai mille pensieri, sembra una che non ti venga buono, come quando invece dici, adesso mi metto a fare un sugo, perché ho voglia, che ne so, di una matriciana fatta per bene, e allora vai lì, la giri, ci metti niente che diceva mio padre, l'amore, no? e quindi ah, no. te la careppi avendo un tento in meno come me che non ho cioè. la vista che la prima cosa insomma, che ho fatto sui, sui fuochi è, è la borsa dell'acqua calda, ti ho detto tutto <ride> Beh, una sera dalla, era dalla borsa dell'acqua calda come, alla pastiera è un, è un non nulla eh, dalla è un... borsa dell'acqua calda alla pastiera <ride> è un attimo è proprio Dai. niente è un attimo che ci vuole ma che ci vuole e niente vabbè io sono, sono figlia di due persone non vedenti mm -hmm. e quando ho perso la vista ero ventenne e mia madre era più protettiva nei miei confronti non voleva che io mi approcciassi al fuoco invece papà che era un po' più esperto che poi è quello che mi ha proprio dato la modalità del cico ai fornelli mm -hmm. mi ha spinta a, a provare ci vuole un po' di attenzione in più se stai con certo. la testa da un'altra parte è meglio che ti chiami la pizza <ride> perché sennò rischi di andare all'ospedale e non è periodo quindi <ride> andare al pronto mm -hmm. soccorso no. A parte che non è periodo, ma insomma in generale non è, non, non è il massimo. No, che sia, che sia a parte sì. ci vuole un po' di attenzione, togliere un po' tutti i pericoli insomma, intorno, anche perché poi insomma io ho un marito vedente che è molto apprensivo, all'epoca potevano essere i miei genitori, magari qualcun altro potrebbe avere la mamma oppure il fratello vedente che dicono no, no, ma dove vai? Eh, lo faccio io, ti fai male. Allora se uno fa vedere che quantomeno prende delle accortezze e ci sta più attento al canovaccio, non poggiarlo troppo vicino ai fuochi, sono delle cose che io dico spesso eh, a chi vuole cominciare e soprattutto ai genitori, ai parenti, perché la difficoltà più grande sono proprio i parenti che ti vogliono un attimo tutelare per il bene, però poi ti impediscono... Eh, di lanciarti. Eh, hai, ecco. mh, hai, hai tirato fuori un uh, insomma, già, già un, eh. um, un input uh, su, sul quale potremmo fare anche una, una eh diretta sì, solamente eh, perché... su questo argomento. Eh sì, ma perché poi va a largo spettro, un raggio enorme, non è, forse non riguarda solo la siccità. Anche no. uscire so, in carrozzina, piuttosto che eh, eh, non lo so, prendere qualche contromisura per qualche altra problematica. Eh. Il certo. mondo è fuori, in casa esatto. possiamo stare eh, per, per il covid, ma poi il mondo è là fuori.